Guardi che lei è sanissimo. Quindi mi sono fatto visitare per niente? No, per niente no. La visita viene a 50 euro. Ma, ma se io faccio l'amore, secondo te è un peccato? No, mm, veramente sarebbe un miracolo. Lei sposerà una donna bellissima. Wow, e di quella che ora cosa ne devo fare? Ciao, senti ma ti piacerebbe cenare con me stasera? E eh, perché no? E allora invitami. Vede, dottore, alla fine di ogni pasto mi viene da dormire. Cosa posso fare per non addormentarmi a tavola? Ah, è semplicissimo, signora. Mangiate a letto. Mario, ma come sei cambiato? Eri grasso e adesso sei magro. Eri basso e adesso sei alto. Ma cosa ti è successo? pica Ah, hai cambiato pure nome. Mamma, mamma, che c'è, tesoro? Come ci si sente ad avere la figlia più bella del mondo? Ah, non lo so, tesoro. Dovresti provare a chiedere alla nonna.